ormai come di consueto quando viene presentato o meglio sta per essere presentato un nuovo prodotto di casa dji eh, c'è sempre qualche negoziante online che volontariamente o involontariamente anche se involontariamente la vedo dura eh, pubblica eh, per qualche ora o forse anche meno la pagina di vendita del prodotto che verrà lanciato poi nelle settimane seguenti eh, quindi in quei minuti o in quelle ore in cui la pagina viene pubblicata si vede il prezzo, eh, si vedono tutte le caratteristiche tecniche del prodotto che fino a quel momento eh, magari non erano totalmente conosciute e quindi anche per il DJI Mini 3 ovviamente eh, si è ripetuta questa situazione. Ieri è stato pubblicato su uno store olandese eh, per un periodo molto breve la pagina di vendita del DJI Mini 3 Pro, eh, quindi questo drone che dal punto di vista estetico ormai era super conosciuto perché l'abbiamo visto praticamente in tutte le posizioni compresa questa che state guardando dove lui ruota e lo vediamo ovviamente a 360 gradi però non avevamo chiare le caratteristiche tecniche adesso abbiamo anche quelle se quelle pubblicate in questo store olandese sono tutte vere perché comunque la certezza al 100% non l'abbiamo ma normalmente quando succedono questi errori molto volontari è sempre tutto vero allora partiamo da quello che è la fotocamera che ho Ovviamente una delle parti che interessa di più quando acquistiamo un drone eh, di questa tipologia e soprattutto se è un drone dji è qua abbiamo la prima novità che dovrebbe registrare in 4k 60 fps quindi dovrebbe essere il primo drone 249 grammi eh, ad arrivare a questo tipo di risoluzione quindi 4k 60 fps eh, abbiamo un sensore non da un pollice come si mormorava ma dovrebbe essere un sensore da 1 su 1.3 pollici praticamente quello che abbiamo su lui eh, l'app Anzino Mini Pro come dimensione quello è un sensore CMOS appunto da 1 su 1.3 pollici con apertura focale di 1.7 quindi da questo punto di vista sicuramente DJI c'è un po' deluso perché ci aspettavamo in questa versione Pro eh, il sensore da un pollice eh, ma come sapete DJI è eh, tende sempre a separare eh, i suoi prodotti quindi se avesse messo il sensore da un pollice sarebbe arrivato a lui i DJI Air 2S e come vi dirò tra poco alcune delle caratteristiche sono comunque prese da lui da DJI Air 2S uno dei droni secondo me meglio riusciti da DJI eh, perché per caratteristiche della fotocamera per caratteristiche di volo per caratteristiche di sicurezza e per il prezzo che ha è, è il giusto compromesso secondo me eh, questo per il mio punto di vista il DJI Air 2S è uno dei migliori droni riusciti da DJI appunto per rapporto qualità prezzo eh, e tutto quello che è il suo comparto video e foto e questo per dire che alcune delle cose che vedremo tra poco appunto sono prese da lui allora stavamo dicendo la fotocamera come abbiamo detto ha queste caratteristiche poi avrà l'HDR le foto a 48 megapixel, eh, ovviamente scatterà le foto anche in modalità raw poi ci sarà anche la possibilità di registrare in Disney Like, quindi eh, questo profilo di colore piatto per poi avere la possibilità di avere un editing video o meglio una color correction migliore eh, con più possibilità eh, di migliorare quello che abbiamo registrato, quindi una funzione sicuramente interessante che troviamo sempre qua in DJI Air 2S, perché comunque i suoi diretti concorrenti hanno introdotto appunto il profilo colore log quindi un profilo colore piatto e poi ovviamente altra novità introdotta DJI eh, sono i sensori anti collisione che ormai i suoi concorrenti hanno come ce l'ha lui lo Zino Mini Pro come ce l'ha anche Autel Nano quindi sensori di rilevamento degli ostacoli eh, in tre direzioni sotto eh, frontali e posteriori eh, quelli frontali eh, come ormai avete visto di dimensioni molto importanti rispetto a quelli posteriori che poi sono messi in posizione davvero strana perché sono messi subito dietro a quelli anteriori quindi la posizione è davvero strana e comunque dalla foto e dai video si capisce che sono molto più piccoli rispetto a quelli frontali perché? perché quelli frontali dovranno anche aggirare l'ostacolo sì perché il nuovo drone di casa DJI, eh, questo DJI Mini 3 Pro avrà sì il rilevamento degli ostacoli ma anche l'aggiramento quindi avrà APAS 4.0 che è lo stesso tipo eh, di aggiramento degli ostacoli che abbiamo qua nel DJI Air 2S e in più avrà l'Active Track 4.0 che è lo stesso tipo di Active Track che abbiamo qua nel DJI Air 2S, queste sono alcune delle cose che vi dicevo prima che eh, sono state prese da lui quindi averle in un drone di 249 grammi è incredibile perché comunque queste cose lui le fa davvero molto bene quindi sia l'aggiramento degli ostacoli che l'active track quindi avere portato queste versioni eh, anche su questo piccolo drone è sicuramente tanta roba sperando che riesca a fare tutte queste cose nello stesso identico modo che le fa lui sarebbe davvero tanta roba anche perché è novità assoluta appunto è l'active track in un drone di 249 grammi per DJI ma non avrebbe potuto non farlo perché ormai i suoi diretti concorrenti lo stanno introducendo tutti anche se a hotel nano eh, non sono sicuro che l'abbia già introdotto ma in teoria dovrebbe introdurlo queste sono sicuramente delle novità interessanti poi avremo OcuSync 3.0 che è lo stesso ocu che abbiamo qua sul dji air 2s eh, che eh, in fcc dovrebbe dare un range di 12 km, e ripeto in fcc questi 12 km dovrebbe avere un ritorno video a 1080 30 fps e per quanto riguarda il Comando, la versione standard del radiocomando sarà come questa identica mentre poi ci sarà la possibilità di avere questo nuovo RC controller che ha il display incorporato però eh, a livello di prestazioni a livello di ritorno video a livello di tutto questo le due versioni dovrebbero comunque rimanere identiche poi un'altra funzione sicuramente interessante per un drone 249 grammi sempre presa da lui DJI Air 2S è Spotlight 2.0 che chi eh, ha provato un drone DJI e ha provato a usare Spotlight sa che figata incredibile che è. Eh, sperando appunto che eh, portata anche in un drone così piccolo eh, riesca a farlo bene come lui eh, sarebbe davvero tanta tanta roba poi avremo gli hyperlapse poi avremo anche i Master Shot funzioni che abbiamo qua nel DJI Air 2S che è una funzione secondo me eh, interessante per certi punti di vista perché andando ad inquadrare un soggetto selezionando un soggetto eh, il drone farà da solo eh, dei mini video facendo riprese eh, decidendo lui il comportamento delle riprese della fotocamera, quindi eh, avremo dei mini video di qualche minuto eh, interessanti senza fare praticamente niente ed è sicuramente interessante per eh, avere dei piccoli video da condividere sui social, perché magari la gente che acquista un drone di questo tipo magari ha le prime armi eh, e potrebbe all'inizio utilizzare questa funzione che per certe situazioni può diventare davvero interessante eh, poi in un drone appunto così piccolo poi abbiamo la batteria che viene dichiarata per 34 minuti quindi eh, più minuti rispetto ad Outel Nano meno minuti dichiarati sempre rispetto ad apps Zino mini pro a livello di eh, appunto minuti dichiarati per queste aziende ma c'è la possibilità di acquistare una batteria maggiorata che porta questo DJI mini 3 a 47 minuti di volo eh, però questo porta anche il drone ad andare sopra i 249 grammi quindi avremo un drone che non sarà più un drone 249 grammi inoffensivo ma avremo un drone che pesa meno di 500 grammi che per essere utilizzato ovviamente eh, ha bisogno del patentino eh, soprattutto non può essere utilizzato nelle stesse situazioni in cui viene utilizzato un drone 249 grammi però sicuramente è interessante perché ragazzi con le caratteristiche che ha comunque questo drone eh, avere tanti minuti anche se si va sovrappeso in certe situazioni o in certi utilizzi se si ha il patentino diventa sicuramente molto molto interessante secondo me e poi avremo le solite funzioni automatiche panorama 180 gradi eh, panorama sferico e la possibilità anche di fare uno zoom 4x ovviamente digitale e poi c'è il trasferimento dati cioè quindi trasferire quello che abbiamo registrato nello drone direttamente nello smartphone con il trasferimento in modalità veloce wifi a 30 megabit per secondo quindi eh, un trasferimento dati eh, importante anche perché questo drone comunque eh, avrà file molto pesanti se registriamo in 4k 60 fps anche se in tutte queste caratteristiche tecniche eh, non è apparso da quanti megabit saranno i video in 4k se da 100 o 120 megabit per secondo comunque anche se fossero 100 andrebbero comunque bene e 4k 60 fps a 100 megabit per secondo eh, i file diventano davvero belli consistenti da trasportare o trasferire quindi ragazzi queste sono tutte le caratteristiche di questo dji mini 3 pro caratteristiche che per certi versi sono davvero interessanti perché prese da lui dji Air 2 s sperando che riesca a fare nello stesso modo è eh, un po di delusione per quanto riguarda appunto il sensore della fotocamera ma come vi ho detto dji eh, tende sempre a separare i suoi droni quindi non avrebbe mai potuto mettere un sensore da un pollice perché c'è lui che ha il sensore da un pollice quindi avrebbe tagliato le gambe a lui da quel punto di vista o magari anche al futuro Air 3 che avrà magari il sensore ancora da un pollice eh, quindi mm, non lo so dji eh, tende sempre a non fare accavallare i suoi prodotti come ormai sapete e per certi versi e in certe caratteristiche li deve un po castrare eh, per tenerli belli belli separati che poi eh, in certe cose ha dovuto esagerare perché essendo arrivati droni come lui l'absanzino mini pro come autel evo nano che ha introdotto sensore anti collisione lui anche l'aggiramento degli ostacoli l'active track e tutte queste cose che magari dji non avrebbe messo ancora il suo eh, piccolo drone eh, è stata costretta andando appunto ad accavallarsi con lui in queste funzioni appunto per eh, non rimanere indietro rispetto a loro quindi è stata nel limite del sensore eh, nel senso che non poteva metterlo più piccolo di lui quindi l'ha messo uguale allo zino mini pro e l'ha messo un po più piccolo rispetto al DJI air 2s ma poi per altre cose ha dovuto per forza cedere alla concorrenza che comunque sta incalzando in maniera impetuosa quindi quindi ragazzi in attesa di vedere se tutte queste caratteristiche saranno confermate eh, in teoria dovrebbe essere così però la sorpresa è sempre dietro l'angolo anche la data di uscita adesso è un po' incerta non si sa ancora bene se sia ancora il 28 o forse DJI eh, la vada a spostare quindi boh, tutto un po' incerto comunque se le caratteristiche sono queste fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate se acquisterete questo DJI Mini 3 Pro se le caratteristiche sono quelle che immaginavate se sono quelle che speravate avesse questo DJI Mini 3 Pro e se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler, voli in FPV